Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo un minerale chiamato Aragonite, un minerale che proviene da una miniera siciliana, e lo vedremo in fluorescenza. Utilizzando una luce ultravioletta, chiamata anche luce di Wood, vediamo questo minerale in fluorescenza rosa. Quindi vediamo un minerale fluorescente, che viene attivato dalla luce ultravioletta. Ecco, vedete il mignonare color rosa. Grazie per la visione e vi aspettiamo in un altro nostro video.